A meno che non stiate cercando di raggiungere un livello di zen pari a quello dei più devoti monaci buddisti, c'è sempre qualcosa che volete. Potreste volere un aumento dal vostro datore di lavoro, una partnership con una nuova attività commerciale che sia aperta, o forse solo un por di salsa extra per intingere i vostri bastoncini di pollo senza pagare quei 50 centesimi in più. Potete ottenere molte cose nella vita semplicemente convincendo qualcun altro a darvele ma non ve le daranno senza una buona ragione. Il vostro più grande strumento per ottenere ciò che volete è la psicologia della persuasione. Ecco sette tattiche di persuasione che potete utilizzare per ottenere ciò che volete da chiunque. 1. Siate sicuri di voi stessi. Il primo passo consiste nel mantenere e proiettare fiducia in se stessi per tutta la durata del ricorso. Più siete sicuri di voi stessi, più convincenti saranno le vostre argomentazioni e più forte apparirete. La fiducia è facile da fingere e difficile da distinguere, quindi non abbiate paura se non vi sentite sicuri, ma comportatevi in modo sicuro e probabilmente sarà sufficiente. Uno studio dell'Università di Leicester ha rilevato che l'unica differenza comportamentale e significativa tra persuasori e persuasi è nell'espressione della fiducia. La fiducia implica sottilmente che siete già convinti di ottenere ciò che volete, il che influenza sottilmente l'altra parte a concedervelo. Fate però attenzione a non esagerare con l'ostentazione di sicurezza, altrimenti correrete il rischio di allontanare le persone con l'arroganza. 2. Introdurre un argomento logico. Le persone sono facilmente persuase dalla logica. Il Conflict Research Consortium dell'Università del Colorado afferma che la persuasione è il processo di convincimento di un avversario a cambiare le sue convinzioni o il suo comportamento attraverso argomenti morali o logici, piuttosto che con la forza. Quando qualcuno viene persuaso a fare qualcosa, lo fa perché è arrivato a credere che sia la cosa giusta o migliore da fare. Per esempio, supponiamo che stiate convincendo un vostro collega ad accettare una delle parti più impegnative di un incarico a cui state lavorando insieme. Inizialmente il vostro collega potrebbe opporsi, ma potete usare un'argomentazione logica per spiegare che lui-lei è più adatto a gestire quella sezione, il che significa che il compito sarà svolto in modo più rapido ed efficiente, facendo fare bella figura a entrambi aiutando l'azienda nel processo. 3. Far sembrare la richiesta vantaggiosa per l'interlocutore. Uno dei mezzi di persuasione più efficaci consiste nel far sembrare la vostra richiesta vantaggiosa per la controparte. Farlo può essere complicato, ma nelle giuste circostanze può essere perfetto. Per esempio, supponiamo che stiate cercando di convincere un amico ad aiutarvi a traslocare. Ovviamente il trasloco comporta un sacco di lavoro e il vostro amico potrebbe non essere molto disposto ad accettarlo. Invece di parlare di tutti i mobili che dovete traslocare, parlate di quanto sarà divertente rovistare tra le vostre vecchie cianfrusaglie, o di come comprerete la pizza per tutti dopo il trasloco, o di come regalerete alcune vecchie cose durante il processo. 4. Scegliere con cura le parole Alcune parole hanno un valore intrinsecamente più alto di altre e alcune hanno associazioni più positive di altre. Ad esempio, lucrativo è una parola più potente di buono e ragionevole è una parola più potente di giusto. Il vostro obiettivo non è quello di inserire paroloni nelle vostre frasi, ma piuttosto di organizzare le frasi in modo che il vostro significato arrivi con precisione. In questo modo, risulterete un comunicatore migliore, che vi farà apparire più intelligenti e riflessivi, e quindi più affidabili. 5. Usare l'adulazione. È uno dei trucchi più economici di questo elenco, quindi sappiate che una buona percentuale della popolazione vi scoprirà rapidamente se siete troppo schietti o ovvi. Invece di corrompere apertamente il vostro interlocutore con l'adulazione, usate frasi sottili e osservazioni fuori dagli schemi per lusingare il vostro destinatario. Per esempio, invece di dire al vostro capo, Ehi, che bella cravatta, pensi che potrei prendermi un'ora in più a pranzo oggi, provate con qualcosa del tipo, posso avere un'ora in più a pranzo oggi? So che di solito sei flessibile, ma volevo chiedertelo per sicurezza. 6. Siate pazienti, ma persistenti. Non sempre è possibile convincere il soggetto a darvi ciò che volete al primo tentativo. Se non ci riuscite, non ricorrete a suppliche, scongiuri o discussioni. Lasciate perdere la situazione, riprendetevi e riprovate in un secondo momento. I vostri messaggi persuasivi rimarranno nel suo subconscio e la prossima volta che affronterete l'argomento, avrete la possibilità di sembrare più ragionevoli, e più persuasivi. Non abbandonate il vostro obiettivo, ma lasciate molto tempo tra un tentativo e l'altro. Ricordate che la persuasione è un'abilità che può essere affinata e migliorata nel tempo. Non avrete successo la prima volta che metterete in pratica queste tattiche, molto probabilmente, ma più spesso le userete, più sarete abili e naturali nella loro esecuzione. Fate attenzione a non manipolare o intimidire le persone, il vostro obiettivo deve essere quello di aiutarle a vedere le cose sotto una luce diversa.